Ah, no. qual è? è? Cirf Bologna. Sì, sempre sì. Certo. Allora parto subito per i poveri superstiti che resistono fino a sera. Eh, io sono eh, Marco Zanetti, della Bioprogram, Partner di questo progetto LIFE sulla prima risorgiva d'Europa come lunghezza. Prima abbiamo visto il dottor Mezzavia sulla seconda del bacchiglione. Eh, un intervento direi molto, molto importante e anche variegato. Non, non, non abbiamo il tempo per spiegarvelo, saremo presenti in Slovenia adesso il 16 per la presentazione, il 30 di novembre ci sarà la presentazione finale a Treviso se qualcuno è interessato e il, il 13 di dicembre saremo qua a Parma, quindi se qualcuno è interessato visita il sito e può anche venire a seguirci. Chiaramente è un progetto molto impegnativo che ha previsto una serie di fasi che io adesso vi illustrerò eh, molto, molto brevemente. Abbiamo tutta una serie di azioni preliminari conoscitive, lavoriamo su 62 km di fiume su questo progetto su questa risorgiva importantissima che è SIC, che è ZPS e soprattutto che è Parco Regionale, il Parco Regionale del Fiume Sile nel Veneto, che è il capofila di partner di questo progetto. Quindi abbiamo applicato su ampia scala l'indice di funzionalità fluviale, il mappaggio biologico tramite LIBE, indagini teofonistiche e abbiamo aggiornato i formulari standard, abbiamo fatto un sacco un sacco di lavoro. Una parte importante è stato l'acquisire dei terreni limitrofi al fiume e, e quindi poterli poi rinaturalizzare in qualche modo, sia ripiantando le foreste, sia riportando alla luce antiche fontanili e riattivandoli, e eh, creando però tutta chiaramente un'azione di know-how, cioè di far vedere come si dovrebbe fare, perché chiaramente il fiume è enorme e sarebbe impossibile arrivare <coughs> poi alla fine. Tutta una serie di azioni concrete poi, Vedrete la pianificazione vincolistica degli interventi che parlerà il mio collega tra, tra due minuti, la, eh, il ripristino appunto dell'equilibrio idrogeologico e la riqualificazione che sono presenti in un posto che arriverà domani purtroppo per <ride> motivi tecnici e tutta una serie poi di interventi che abbiamo fatto anche direttamente sul fiume. Io vi faccio vedere adesso questo breve video che poi vi commento se riusciamo a farlo partire che è un pezzo di sile piccolo, 300 metri di sile, che noi abbiamo cercato di naturalizzare. Qui abbiamo il grosso problema delle risorgive, dove l'agricoltura entra anche su questi ambienti naturali, anche sul parco, anche sui SIC, anche sullo ZPS, indipendentemente, e quindi va a occupare il fiume stesso perché si va a arare dentro, dentro il fiume. E Quindi noi abbiamo cercato di ricreare un piccolo ambiente per far vedere come, anche se non possiamo divagare nel fiume su un tratto completamente rettificato di fare una piccola rinaturalizzazione che adesso vediamo insieme. Quindi abbiamo preso 300 metri di fiume, quindi un'area una, una, una, un diciamo molto piccola in comune di Vedelago, non potendo ricostruire l'andamento sinuoso perché non ci vendevano i campi limitrofi e poi non avremmo avuto tutti i soldi per comprarli se avremmo fatto solo questa azione, abbiamo cercato appunto di rinaturalizzare eh, questo tratto di fiume che era stato praticamente costruito dall'uomo, cioè l'uomo aveva rettificato, scavato all'interno della pianura questo canale, drenato tutti i campi e tutte le vecchie polle di Risorgiva e noi abbiamo ricreato questo ambiente perché? Perché l'abbiamo associato agli altri interventi che abbiamo fatto che è la... Reemissione della trota marmorata, la reemissione del temolo di ceppo padano, quindi il nostro temolo, il famoso pinna blu, e, eh, e quindi dovevamo anche favorire l'ambiente necessario per questi pesci, per questa fauna ittica che abbiamo rimesso, e anche ricreando dei letti di frega. Questo è il tratto, vedete, completamente canalizzato. Attorno. Eh, c'è il solito pioppetto, noi abbiamo, eh, siamo intervenuti qui, vedete, rifacendo dei deflettori e quelle losanga che vedete là in mezzo sono praticamente delle aree di frega artificiale che noi abbiamo inserito all'interno. Fiume. Questi riflettori avevano la funzione sia di movimentare l'acqua, vedete i letti di frega, sia di fungere da zona rifugio perché le abbiamo fatti cavi all'interno in cui i pesci potessero poi stare. Ecco le fasi di realizzazione dell'intervento. Abbiamo rientralizzato chiaramente anche le sponde che erano tutte completamente in erosione con delle palificate. Impiantando poi delle talee di salice, queste sono i, coi casseri le prove che sono state fatte per il dimensionamento corretto del, dei deflettori e poi vedete i lavori, tutto chiaramente con materiale naturale, di, eh, in cui si sono state conficcate questi deflettori all'interno del fiume. Successivamente noi chiaramente continuiamo con il monitoraggio, purtroppo queste operazioni, chi, chi ha fatto i live sa quali sono le difficoltà, dovevano essere realizzate. Eh, i, i prim, il primo anno di intervento, non l'ultimo perché adesso il monitoraggio è diventato molto difficile visto che siamo in chiusura, però già abbiamo avuto dei riscontri molto positivi in cui abbiamo praticamente la comparsa di 4-5 specie ittiche in più sui monitoraggi rispetto a quando abbiamo iniziato, in cui praticamente in quel taglio di canale non c'era praticamente niente. Vedete queste sono le simulazioni della velocità di corrente con il posizionamento dei deflettori e qui si vede prima e dopo l'intervento. Poi ci sono de delle cose <ride> qui adesso andrebbero chiaramente ricoperte e camuffate tutti i deflettori, comunque qui avete visto come avviene la adesso, parte il parte di moderno. Le ultime due eh. eh. sì, sì. Chiudo il video. Ecco, e poi ci siamo divertiti chiaramente a lavorare su delle piccole specie, tipo lo scazzone, il la Lampreda, in cui abbiamo creato dei siti di riproduzione e abbiamo fatto riprodurre in situ tutti questi, questi animali, questi ambienti, con grande successo e anche la Lampreda siamo riusciti a scoprire anche delle particolarità sulla riproduzione della preda padana che erano un po' sconosciute al mondo scientifico. L'ultima parte, lascio la parola al dottor Siligardi, è quella della lotta gli alieni che è stata fatta contro il Siluro, il Procambarus Clarki, il Gambero Killer e la Trachemis che è la Tartaruga. Possiamo andare avanti? Eh? Ok, Bene, non sono andato troppo avanti, dietro? Sì, ecco, grazie. Eh, io faccio la seconda parte, adesso spero di essere veloce quanto il mio collega. Una delle azioni di questo progetto era l'applicazione dell'IFF su tutto il corso d'acqua, sui 57 km del corso d'acqua, non tanto per vedere e capire, fare una mappa eh, così eh, istantanea della qualità funzionale del corso d'acqua, quanto per avere una serie di dati utili per eh, definire le cosiddette aree di protezione fluviale. Cosa sono? Sono aree che vengono definite intorno al corso d'acqua, sia nell'estensione sia nella lunghezza e sono ovviamente aree che hanno una grande funzione tampone. Queste aree noi le abbiamo suddivise, non noi, ma è un protocollo che deriva da uno studio fatto presso l'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente di Trento insieme ai funzionari di Trento che serve per definire queste aree secondo tre modelli di funzionalità, uno elevato, uno mediocre e uno basso. Chiaramente da cosa derivano questi elevato, mediocre e basso? Come si fa a definire la qualità di elevato, mediocre e basso? Attraverso questo procedimento che si rifà ovviamente alle singole eh, domande dell'IFF. L'IFF non tutte le domande, ma solo quelle riguardanti la citazione perifluviale. Solo quelle domande lì venivano quindi riguardanti la costituzione. La, la, la struttura, l'ampiezza la continuità delle delle, eh, delle perifluviali vediamo che sono, questo qua è un schema a cascata dove si va a rispondere ovviamente proprio in domanda, sì o no a seconda della risposta che noi abbiamo abbiamo percorsi diversi questi percorsi ci portano vado veloce, ci portano a definire la tipologia di eh, ambiente di area perifluviale, se un ambito ecologicamente a valenza bassa oppure mediocre oppure elevata. Qual è il passo successivo? Una volta definito che c'è un ambito, dobbiamo capire anche quanto noi dobbiamo tenere presente in estensione, cioè quanto deve arrivare lontano dalla riva come estensione in questo ambito qua. 10 metri, 100 metri, 50 metri, 2000 metri, non si sa. Ci siamo quindi il protocollo della provincia autonoma di Trento prevede una serie di piccole misure, piccole così, indicazioni che vanno a definire quel qual è la piezza dell'ambito soprattutto elevato. Per quello che ci interessa a noi l'ambito elevato, perché l'ambito mediocre, di per sé essendo mediocre, viene definito come eh, di default di ampiezza di 30 metri, che poi è il limite minimo per avere una eh, capacità tampone dei nutrienti pari al 95%. Mentre l'ambito basso è quello sicuramente che passa in mezzo alla città, in mezzo ai paesi, in cui gli, ambiti, eh, eh, gli argini sono duri, sono rigidi, non si può fare niente, non si può spostare la città nel paese, quindi abbiamo solo una riga e non c'è un'estensione. In questo caso, dimensione del corso d'acqua, la pendenza, la possibilità di esondazione, la pressione del territorio circostante. Sulla base, come vedete, anche quei riquadri, no? secondo le varie caratteristiche, si possono dare dei valori i quali vengono sommati e la somma di questi valori, aumentato di 30, che è il limite minimo per avere una funzionalità tampone e efficiente, ci dà l'ampiezza della zona di paria. Fatto questo, quindi avremo i risultati e su 59,94 km, quindi 60 km, gli elevati sono pari a 327 ettari, mentre quelli mediocri sono 128, mentre la linea bassa, che non, è, non ha nessuna estensione in ettari, perché non è una superficie con una linea, è di 23 km. Ecco la mappa, come deve vedere, blu sono quelle di elevato, l'arancio sono quelle, cioè giallo sono quelle di 30 metri di mediocre. Il rosso invece sono quelli lineari di bassa valenza e guarda, se la guardate bene è soprattutto il tratto urbano della, della città di Treviso. Non contenti di questo, cioè abbiamo fatto un ulteriore conto e qui vado molto veloce, come vedi, va bene? Eh, ho già la schiena frustata l'ultima volta che mi avete frustato perché ero... No. Okay. Sì? Cioè, abbiamo cercato di calcolare un attimo Qual è l'efficacia o l'efficienza teorica di queste fasce riparie? Partendo dal presupposto, e qui c'è scritto: che una fascia riparia ben strutturata, di ampiezza superiore ai 30 metri e con una struttura di tipo naturale, non senza esotica, senza altro, ha la capacità di trattenimento di nutrienti pari a 380 kg etro anno di azoto e 15 kg etro anno di fosforo. Cosa vuol dire questo? Deriva, questi numeri da cosa derivano? Derivano da una eh, ricerca bibliografica eh, di tutta Europa, quindi ci sono valori molto, molto, alcuni bassi, alcuni alti, addirittura gli ungheresi parlano di 700 kg di azoto eh, che viene tamponato, gli olandesi anche, eccetera, ma loro hanno fiumi più grandi, ampiezze maggiori, hanno condizioni diverse da quello che può essere il Sile, loro parlano del Danubio, parlano del Reno e via dicendo. Noi ci siamo rifatti soprattutto anche a eh, indicazioni del divento agricoltura e perciò siamo stati su questi 380 e 15. Andate a vedere i valori moltiplicati per le estensioni dei vari aree di eh, protezione, no? i 327 ettari moltiplicati per 380 kg, saltano fuori tonnellate di azoto e fosforo. Tonnellate di azoto e fosforo che riescono a tamponare e determinare soprattutto l'inquinamento di tipo diffuso, quello che deriva dalla campagna, che non è intercettabile in altra maniera, perché noi sappiamo che l'inquinamento può essere puntiforme, facilmente intercettabile, e quindi curabile, e quello diffuso che invece non lo è. Questi tonnellate di fosforo azoto sono venissero intercettati dalle, dalle fasce riparie, ecco qui la necessità di creare quindi le fasce di pari intorno ai nostri fiumi perché ci fanno un servizio ecosistemico, questo è un vero servizio ecosistemico, bene, Preserva dall'eutrofizzazione che cosa? La, la laguna di Venezia e quindi il mare di Esolo. Quindi perché questi andrebbero a finire col Sile. Sfigate, dobbiamo purtroppo <ride> chiudere. Ringraziamo. Vado. Grazie, sì. grazie. Gentilissimo. Molto gentili. Aggiungo, aggiungo, aggiungo una parola sola, scusate. Aggiungo una parola perché dovevo dirlo io. poi Tutto questo non, è, non si è fermato, ha portato ad una variante del piano ambientale che è già stata approvata dal parco da tutti i comuni riveraschi e adesso è in approvazione in Regione Vento. Quindi ha portato proprio a una variante del piano ambientale in favore della tutela dell'ambiente idrico.